Eh, con piacere che oggi ho partecipato all'Assemblea Provinciale delle Proloquo Bellunesi per eh, dimostrare la, innanzitutto la vicinanza a Espedito Pagnussat che ha lasciato la carica di presidente dopo tantissimi anni e ad, per augurare a Davide Praroran, nuovo presidente, un eh, lavoro proficuo per le Proloco Bellunesi, già da come si sta muovendo eh, lo si vede molto attivo. Le Proloco Bellunesi dopo tutto quello che è successo eh, in ottobre hanno sicuramente bisogno di aiuto, bisogno di aiuto che l'UMPLI dà, che devono dare però anche le istituzioni, ma che i dirigenti delle, delle Proloco Bellunesi sanno dare al, a, a tutto il territorio desidero ringraziare tutti i volontari delle proloco bellunesi per il grande lavoro che hanno fatto sul territorio le proloco sono il braccio armato della regione vento io lo definisco così perché grazie al lavoro dei volontari noi riusciamo a fare molto sul territorio dal punto di vista turistico eh, le proloco tra l'altro rappresentano anche tutti quelli che sono gli uffici IAT di informazione e accoglienza eh, turistica sul territorio in particolare io vorrei fare un appello approfittando del lavoro dei nostri volontari anche perché ci aiutano a sviluppare un turismo consapevole in questo territorio. Eh, I numeri stanno crescendo ma noi vogliamo portare un turismo di qualità e quindi abbiamo necessità di far conoscere tutta quella che è l'arte, eh, l'enogastronomia del territorio, eh, la cultura ambientale. Per questo abbiamo bisogno del supporto dei nostri volontari che sono tanti e numerosi e io li ringrazio per sottrarre tempo prezioso alle loro famiglie che dedicano alla collettività è sempre importante partecipare a questi incontri dove eh, si può eh, vedere da vicino il grande lavoro fatto dalle proloche sul territorio bellonese e di fatto sono il fulcro in un momento così difficile anche per le nostre famiglie sono una grande famiglia allargata capace di dare soluzione e di essere di esempio per i nostri giovani che hanno bisogno di poter partecipare a delle attività pubbliche per gli altri ed ecco per questo che a queste proloco va il grande ringraziamento da parte di tutta la parte politica e dovremo sicuramente ancora di più prendere in considerazione quelle esigenze che vengono per poter risolvere alcuni problemi che impediscono di fare al meglio il lavoro alle proloco. Ma in questa bella giornata dall'anno di Piave, in mezzo a tutti i prodotti locali, c'è da fare un appello e l'appello è quello di cercare di realizzare il prima possibile l'autonomia del Veneto e aggiungo anche della Lombardia e anche di altre regioni perché così facendo noi riusciamo ad avere eh, meno burocrazia, meno lungaggini, meno scartoffie che girano. Avere un governo regionale è sicuramente per la vita dei cittadini, per tutti e per tutte le attività un grande vantaggio. Io ho fatto l'appello e mi batterò fino in fondo per questo tipo di obiettivo. Eh, sono il presidente Proloco Bellunesi. Oggi c'è l'Assemblea Provinciale che riunisce tutte le Proloco per incontrarci e risolvere le nostre problematiche. Eh, oggi è un segno di riconoscenza al presidente onorario Spedito Pagnosato. Eh, tratteremo i temi importanti delle proloco, della burocrazia, della sicurezza ed anche i nuovi adempimenti eh, per la riforma del terzo settore. Inoltre eh, abbiamo discusso eh, anche l'associazione delle proloco bellunesi. E con anche dei piccoli aiuti economici da parte del BIM, eh, che lo ringraziamo per averci, per sostenerci e sostenerci anche in futuro. Eh, è andato tutto bene, eh, le Proloco proseguono le loro manifestazioni, nella speranza che siano sempre sostenute eh, dalle amministrazioni e dai volontari. Grazie a voi, buona giornata.